benvenuta a presenza giulia ciccoli grazie anna benvenuta a questo spazio di donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta benvenuta a casa grazie grazie per l'invito davvero giulia eh, giulia ciccoli è uno dei fondatori di still i rise un'organizzazione internazionale indipendente che è molto attiva nel campo dei diritti dei rifugiati in particolare dei bambini dei ragazzi rifugiati e infatti ha costruito e sta costruendo scuole in diversi paesi in grecia in siria in turchia in kenya per dare a questi bambini, a questi ragazzi non solo un'educazione che viene loro negata, ma anche protezione, anche dignità. E negli ultimi tempi queste scuole eh, hanno incontrato delle difficoltà a causa delle limitazioni poste dai lockdown, dal covid. In alcuni casi sono state chiuse. E, e infatti è per questo che Giulia eh, ci sta parlando adesso dall'isola greca di Samos. Quando io l'ho invitata a fare questa intervista pensavo che fosse in Turchia, perché eh, lei mi aveva detto che l'estate scorsa sarebbe andata in Turchia per aiutare ad aprire una scuola là. Però poi questa scuola è stata chiusa e quindi Giulia è tornata in Grecia e appunto adesso è nell'isola di Samos, dove ci sono migliaia di rifugiati che vivono in condizioni veramente terribili. E quindi io come prima cosa le chiederei di raccontarci un po' che cosa è successo e che cosa sta succedendo a Samos e eh, quali sono le politiche europee sulla migrazione che hanno causato e stanno causando questa situazione. Certo, grazie Anna. Sì, io sono a Samos che è un'isola greca eh, molto vicina alla Turchia, nel, nel punto più vicino siamo a un chilometro e due di distanza. E insieme a Samos ci sono quattro altre isole greche, quindi Lesbo, Chios, Kos e Leros, che appunto sono territorio greco ma, ma molto vicino alle, alla Turchia. Quindi queste isole eh, più o meno dal 2014-2015 sono praticamente diventate il primo eh, punto di accesso in Europa per i richiedenti asilo che arrivano dalla Turchia. Nel 2014-2015 si trattava principalmente di Siriani, Uh, perché ovviamente era il periodo, diciamo, caldo della, della migrazione siriana in Europa, um, tempi in cui la Germania uh, aprì le porte, quindi la Germania tuttora ha più di un milione di, di eh, rifugiati siriani eh, che vivono in Germania. Um, ovviamente queste sono isole piccole, eh, isole anche abbastanza remote, che si sono trovate praticamente da un giorno all'altro, Uh, nell'off nel della migrazione e, mh, nel 2016 uh, la, per risolvere, per tentare di risolvere um, il problema della migrazione, la gestione della migrazione che sono sempre no, le parole che usa uh, l'Unione Europea quando si tratta di, di migrazione, hanno deciso di uh, fondamentalmente fare un accordo con la Turchia settimana prossima sarà l'anniversario dei cinque anni di questo accordo. Uh, per cui, in cambio di soldi uh, per la gestione dei migranti in, in Turchia, uh, la Turchia uh, si um, uh, inizia a fare appunto con la, con la sua Guardia Costiera um, di uh, respingere, ri, riportare in Turchia i migranti che, che provano appunto a lasciare la Turchia finché sono in acque turche invece dovessero riuscire a entrare in acque greche poi eh, dovrebbe essere permesso loro di fare richiesta d'asilo in grecia nell'ultimo anno questo non è successo eh, nell'ultimo anno la, la guarda costiera greca continua costantemente a fare rispingimenti illegali eh, addirittura di persone che proprio sono arrivate fisicamente sull'isola e vengono rimandate indietro al di là di questo comunque Um, oltre appunto a questo accordo della Turchia, con la Turchia quindi le persone che riescono ad arrivare sulle isole greche um, teoricamente cioè ben, quelle che riescono appunto non vengono respinte come nell'ultimo anno uh, vengono portate in questi campi che sono diventati dei cosiddetti hotspot quindi gli hotspot dovrebbero essere dei campi chiusi. Uh, L'idea Uh, dell'Unione Europea era di uh, portare avanti una procedura rapida uh, in questi posti per facilmente distinguere chi avesse diritto a, alla protezione internazionale e quindi potesse poi rimanere in Grecia e chi invece no quindi dovesse essere deportato che um, come concetto uno può anche pensare sì certo ha senso uh, la realtà invece è quella che uh, queste persone rimangono per anni anni in attesa di una risposta e la più della metà praticamente negli anni di, di persone che vivono in questi campi sono donne e bambini eh, ci sono anche sono stati anche ora meno tantissimi eh, bambini da soli minori non accompagnati cosiddetti quindi questi campi sono fondamentalmente esplosi eh, negli ultimi cinque anni ripeto non è più una crisi è, è la normalità il campo di Samos è stato creato per 648 persone e al suo picco nel 2018 aveva circa 8.000 persone. Adesso i numeri sono scesi perché comunque, ripeto, nel 2020 eh, a causa di questi costanti respingimenti illegali abbiamo avuto praticamente meno di 50 arrivi, penso, in tutto l'anno. Um, però il campo è decisamente eh, sovrappopolato. Uh, le persone vivono fuori dal perimetro del campo perché semplicemente non c'è posto in una foresta che loro chiamano la giungla, uh, all'arrivo non viene dato loro nulla, uh, quindi devono crearsi loro una sorta di struttura in cui vivere o comprarsi una tenda, non c'è elettricità, l'acqua è stata portata solamente da una ONG, il governo non ha fatto nulla e queste persone vivono in tenda in attesa. Uh, in attesa dei documenti fondamentalmente e, e può essere mesi o anni uh, o della deportazione perché anche quella anche quella è un senza assolutamente la minima dignità o il minimo di rispetto per i diritti umani inclusi i diritti dei bambini um, ci sono tantissime donne incinta che spendono la loro gravidanza in tenda spesso partoriscono Intenda, uh, le fortunate che vanno in ospedale per partorire dopo due giorni vengono riportate al campo con un bambino appena nato. Quindi, sì, la situazione è molto, molto grave: è grave da anni. La pandemia ha semplicemente accelerato uh, l'orrore che succede in questi campi, perché ovviamente campi in lockdown vuol dire vivere in condizioni atroci senza poter uscire, vuol dire non potersi proteggere dal virus. Per proprio mancanza di mascherine di acqua, di, di distanziamento, e sì, purtroppo è così. E speravamo in un cambiamento che però non vediamo all'orizzonte, se non un peggioramento, purtroppo delle politiche. Sono situazioni terribili, ma bisogna raccontarle, è importante questo. E, volevo chiederti, che cosa ha motivato la tua scelta? E che cosa ti aiuta a portarla avanti in queste condizioni terribili dovendo affrontare tutti i giorni ingiustizie, violenza, difficoltà, eccetera? Come fai? Sono nata in Italia, da genitori italiani, il che significa che ho uno dei passaporti più potenti al mondo. Sono nata e cresciut sono cresciuta nei, nei sobborghi, insomma, in Brianza, quindi in un ambiente molto sicuro, tranquillo, in una famiglia. Di nuovo, ho avuto anche la, la fortuna di avere una famiglia che mi ha sempre supportato e, e è sempre stata presente nella mia vita. E, e tutto ciò mi ha permesso di diventare la persona che, so, che sono diventata mi ha permesso di studiare, mi ha permesso di viaggiare, ho studiato in Inghilterra, ho studiato a Milano, ehm, senza che io mi fossi meritata niente, cioè mi è stato tutto dato su un piatto d'argento e, e vedere questa realtà di dire sono in Europa, quindi le stesse leggi, gli stessi diritti si applicano, io ho tutto questo ehm, regalato queste altre persone non hanno nulla semplicemente perché hanno un passaporto diverso. Cioè la differenza tra di noi è alla fine un pezzo di carta. Che, per cui loro non hanno fatto nulla di male, cioè sono nati in questo paese ed è un paese al momento in guerra. E um, questa è una cosa che tuttora eh, fatico a capire. E, e quindi uh, ho deciso di... Fare questo, sì, non è una vita semplice, è sicuramente una vita diversa dalla vita che avevo prima, comporta sacrifici principalmente personali, ovviamente non essere mai a casa, perdere tanto uh, di quello che succede a casa, lavorare tantissime ore al giorno, quindi anche non avere una vita uh, personale, praticamente... Cioè, il mio lavoro è fondamentalmente la mia vita, ma mi ha dato anche tantissimo. Mi ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone, sia i miei studenti che altri residenti del campo di tantissimi paesi diversi. E, e ho imparato tantissimo da loro, ma anche il mio stesso team. Il nostro team è un team internazionale di, di persone un po' da ovunque e idem le altre organizzazioni sull'isola. Quindi um, ho, ho avuto delle amicizie, delle, insomma, degli scambi molto, molto interessanti. Ma più di tutto l'energia, diciamo, di, di andare avanti va in una parte, è la rabbia delle costanti ingiustizie e io non ce la faccio a dire, ah vabbè, se è così va bene. Eh, nonostante, perché penso che l'essere umano si abitui un po', no? Cioè in qualsiasi situazione tu sia poi... C'è lo spirito direttamente e quindi ti abitui. Quindi, quando vedi questo campo per quattro anni, dopo un po' diventa la tua normalità. E per me, invece, non è così. Quindi, ogni volta mi infurio e, e mi dà tanta energia. Um, ma l'altra forza più, più forte è anche vedere. Uh, vedere i miei studenti crescere, ad esempio ormai abbiamo fondato Rise quasi tre anni fa, io sono a Samos, uh, insomma parte la parentesi turca, più o meno da quattro anni e, e quindi ho degli ex studenti che ora uh, sono, stanno crescendo e, e vedere quanto abbia significato per loro avere lo spazio di Masi del, del nostro centro, quanto Insomma, gli anni dell'adolescenza siano comunque anni in cui cresci molto, crei la tua personalità, capisci anche la socialità, fai amicizie, eh, scopri talenti che magari non sapevi di avere e, e quanto questo spazio um, li abbia formati, li, li abbia, um, abbia tirato fuori quello che loro sono sempre stati e sarebbero sempre stati, ma forse non, non avrebbero potuto tirare fuori se non avessero avuto un posto per farlo. E quindi vedo ad esempio, dei ragazzi, mi ricordo questo ragazzo siriano che ha scoperto la chitarra da noi e, e gli piace suonare ma è anche bravo e quindi adesso che è in, ad Atene suona spesso la chitarra o, o un'altra nostra studentessa è stata con noi più di un anno e vive in un campo profughi di nuovo spostati da una parte all'altra come pacchi postali, quindi purtroppo vive in un altro campo profughi sempre in attesa e eh, non può andare a scuola, non, ha, non, non vanno a scuola pubblica. E quindi lei ha deciso di insegnare ai bambini più piccoli del campo eh, quello che ha imparato con noi e allo stesso tempo insieme ad altre ragazze ha protestare e chiedere costantemente il loro diritto umano di andare a scuola. E, e questo è, è, è sempre stata così lei, non voglio prendermi i crediti che oh grazie a noi abbiamo fatto questo, ma aver dato uno spazio sicuro fuori dal campo di educazione, di, di regole, di struttura in cui questi ragazzi potessero diventare se stessi mi dà tantissima energia, quindi è questo. E poi l'ultima cosa è il fatto che è vero, c'è molto, cioè cose terribili succedono attorno a me e a persone a cui tengo, tra cui i miei studenti, però mi dico sempre, se loro possono viverlo, io posso ascoltarlo e fare il possibile per, per supportarli. Um, alla fine della fiera la mia famiglia è al sicuro in Italia. E, e la differenza sta lì. Guarda, mi sembra terribile ma bellissimo tutto quello che racconti. Grazie. E quindi vorrei chiederti, come donne, come giornalisti indipendenti, ma non solo di presenza di tutta una rete di media indipendenti di cui noi facciamo parte, come possiamo aiutarvi a far conoscere le vostre attività, a far conoscere questa situazione? Grazie, sì per me lo dico sempre, lo dico a chiunque, eh, parlarne, parlarne, parlarne. Um, io penso che il dibattito sulla migrazione in Europa sia molto di slogan, sia molto superficiale, molto sterile e che comunque da una parte o dall'altra eh, porti a etichettare per cui insomma da una parte i migranti irregolari che arrivano vanno rispediti indietro dall'altra parte i profughi e rifugiati poveri sono poveri eh, non hanno bisogno di aiuto magari non sono mai andati a scuola eccetera e certo alcuni di loro sono poveri alcuni di loro non sono mai andati a scuola sì ma mettere queste etichette significa non vederli come persone significa vederli come altro Uh, diverso da noi perché magari non sono bianchi, magari hanno una religione diversa, ma alla fine della fiera sono persone come tutti noi. Ovvio ci sono lingue diverse, culture, religioni diverse, eccetera, ma siamo tutti esseri umani, quindi viviamo uh, gli stessi sentimenti, la, so, la, la famiglia, i, i figli, l'amore, l'odio, la, la dignità, il rispetto. Sono, universali e se iniziassimo a vedere queste persone come persone quindi come persone che devono lasciare casa perché nessuno io non cioè nessuno di noi volontariamente vivrebbe in un campo del genere se, se sopporti una vita del genere per così tanto tempo è perché non hai alternativa eh, non perché non vedi l'ora di far crescere i tuoi figli mangiati dai topi di notte e quindi se appunto non, se, se però la conversazione rimane così sterile no? il dibattito rimane così sterile poi le decisioni vengono prese da politici in uffici da qualche parte che dicono ah questi sono i numeri a ah, questi facciamo così facciamo così. e non vedono che dietro ai numeri ci sono persone e, e ogni numero è una persona una persona diversa quindi sì, cerchiamo di, di parlare il più possibile, perché non penso di star facendo dei ragionamenti radicali né assurdi, eh, ma purtroppo, ripeto, eh, la migrazione viene vista come una crisi, o, o è un dibattito molto superficiale, molto sterile, parliamone di più, ascoltiamo le loro voci, capiamo chi sono e soprattutto trattiamoli da esseri umani. Certo. E, senti, come ultima domanda, visto che finora eh, abbiamo parlato del presente, però questa serie di interviste si chiama Donne che costruiscono il futuro verso una cultura non violenta. Allora mi piacerebbe che tu descrivessi brevemente per, per noi qual è il futuro a cui aspiri. Il futuro a cui aspiro è eh, quello che cerchiamo di costruire nelle nostre scuole. Uh, abbiamo studenti, l'ho già detto, di tantissimi paesi, uno staff internazionale e la mia esperienza qui mi ha fatto capire l'importanza della libertà che ho sempre completamente dato per scontato nella mia vita precedente, ho dato per scontato la mia libertà come persona e che oh, perlomeno in Europa ci fosse eh, per tutti. E così non è. Ed è ovviamente una libertà di, di non essere in prigione, quindi una libertà di movimento, di potersi spostare, una libertà di parola, ovviamente, ma è anche una libertà di, di essere chi vuoi essere, ehm, su tantissimi aspetti. E ovviamente la mia libertà finisce dove inizia la tua, ma siamo diversi, ogni persona è diversa ed è giusto che sia così. E io posso non essere d'accordo con le tue scelte o le tue idee, ma ti rispetto. E allo stesso tempo pretendo rispetto uh, di, di chi sono io, delle mie azioni, delle mie decisioni, de, delle mie idee. E solo così si, si crea una società. E, e nel nostro centro funziona, uh, nelle nostre scuole funziona, perché... Ci rispettiamo tra di noi staff, tra di noi staff e studenti e tra gli studenti, nonostante siamo diversi. Contemporaneamente, insieme alla libertà, vorrei vedere più giustizia. Eh, nelle nostre scuole ci sono regole, ci sono regole che si applicano a tutti, le regole vengono spiegate e gli studenti e il team possono fare domande e, ed è lo stesso per tutti. E così dovrebbe essere... La giustizia. Um, in Europa pensiamo di avere i sistemi più avanzati, no? De, tra i più avanzati del mondo in termini di democrazia, giustizia, eccetera. La realtà però è che, ripeto, sul suolo europeo, io in quanto uh, possiedo un passaporto italiano, uh, ho certi diritti e le persone che sono sempre sul suolo europeo, che vivono al campo, non hanno nessun diritto umano che si applica a loro né tantomeno i diritti del bambino e questo non è giusto. Quindi sì, mi piacerebbe un futuro del genere più libero e più giusto. Certo. Grazie Giulia, io veramente voglio ringraziarti Grazie per aver condiviso le tue esperienze, i tuoi pensieri eh, con noi e soprattutto per averci mostrato che un nuovo mondo basato sulla solidarietà su dei veri rapporti umani, quello che tu hai descritto, quello che fate voi come tanti altri, beh, questo nuovo mondo esiste già ed è importante, come tu dicevi, mostrarlo, dargli spazio e veramente farlo conoscere. Quindi veramente grazie e grazie buon afternoon. Grazie mille, grazie a voi.